Motociclismo, alla Yamaha alla 8 ore di Suzuka. Motociclismo, alla Yamaha alla 8 ore di Suzuka Nakasuga, lo WSV di Mark vincono in Giappone, Canepa campione endurance con il team GMT 94. La Yamaha firma la tripletta consecutiva in casa della Honda e festeggia la sua settima vittoria nella otto ore di Suzuka, ben più di una normale gara di endurance. Con al via tanti piloti di Moto e Superbiche, ledizione numero 40 della corsa motociclistica giapponese, caratterizzata da pioggia intermittenza, ha visto il dominio della R1 ufficiale affidata a Katsuyuki Nakasuga e ai piloti del Mondiale Alex Loves e Michael Van der Diermark. Sul podio con loro sono saliti anche gli equipaggi di Kawasaki. Aslam, Batanabe Watanabe Kamarutsamen, e Honda TSR, Gerter, De Pugnye e Oc. Quarto posto amaro per Jack Miller, in pista con la Honda Arc Pro insieme a Nakagami, caduto e poi vittima di una foratura, e Takashi. Ma a Suzuka anche l'Italia è stata grande protagonista. Grazie a Niccolò Canepa, che con la Yamaha del Team GMT-94 e i compagni David Checa, fratello di Carlos, e Mike Di Meglio ha conquistato il titolo mondiale di endurance grazie allundicesimo posto finale. E la prima volta per un nostro pilota? Gara costellata da tanti problemi, invece, per Raffaele De Rosa, al via con una BMW che pure era scattato dalla tredicesima posizione in griglia.